Salve a tutti, siamo ad un altro podcast di Tax Planning Internazionale sono Valerio Quattrano e sono con Luca Tagliallatela. Ciao Luca! Ciao Valerio, ciao a tutti! Allora, questa volta daremo una visione generale dei servizi che proponiamo con soluzione Z e trasferimento sicuro. In questo podcast Luca ci parlerà di un po' della sua visione del mondo, di come dovrebbe un imprenditore un professionista eh, proteggersi e organizzare e pianificare la propria, ehm, la propria azienda e le, la propria fiscalità e, e oltre la fiscalità, come dovrebbe proprio organizzare la sua vita attorno ad una protezione del proprio asset, del proprio reddito e diciamo di cercare e crearsi opportunità che vanno al di là di quelle del proprio paese di origine. Eh, quindi io comincerei subito Luca tu proponi alcuni pilastri che fanno parte della tua filosofia di come sì. un imprenditore dovrebbe, dovrebbe proteggersi, sì. cominci a, ci cominci a dire qualcosa, ci cominci a parlare già del primo, del primo pilastro? No, io vorrei, se sei d'accordo, uh, introdurre il concetto di pianificazione, no? perché si fa presto dire oh. pianificazione ma che cos'è, a chi si rivolge la pianificazione, chi può applicarla chi può farla davvero, chi sono i nostri clienti, allora c'è da dire che eh, obiettivamente i nostri clienti non sono piccolissimi, quindi parliamo di fatturati abbastanza importanti questo però non deve scoraggiare chiunque stia in questo momento ascoltando il podcast, quello è il messaggio che voglio far passare io, che al di là del fatto che il tuo fatturato sia di 10.000 euro, piuttosto che di 100.000, piuttosto che di un milione di euro o più, devi iniziare a pensare in grande, pensare in grande vuol dire semplicemente non limitarti a quello che puoi fare oggi sul territorio italiano, ma cercare in qualche modo di andare al di là dei confini del, del territorio italiano, come abbiamo fatto noi, come fanno i nostri clienti, perché questo Oggi è possibile sicuramente la solita storia no? dei digital asset, di internet e tutte queste, del, la storiella della Rava e la Fava, per cui oggi con una connessione puoi rivolgerti a tutto il mercato. Sappiamo che questo è vero fino a un certo punto, nel senso che chiaramente eh, non è un attimo anche tramite internet internazionalizzato. Bisogna guardare al di là, quindi anche se sia un prodotto che eh, si vende nel mercato italiano bisogna cercare banalmente di capire se esiste la possibilità di venderlo fuori poi se lo si vuole fare con internet o se lo, se lo, se lo si vuole fare tramite un agente oppure mettendosi semplicemente in macchina e andando a rompere i coglioni eh, al di là del confine ad altri rivenditori, venditori la maniera si trova quindi guardi... Guarda, sappiamo che l'ideale è farlo con i sistemi andando alle fiere metterli in piedi un sito internet quindi Bisogna, anche in quel caso bisogna diciamo, affrontare, attaccare il mercato da tutti i punti di vista possibili. No? Esatto, in quel caso ovviamente i costi sono piuttosto, sono piuttosto elevati, quindi chiaramente io sto facendo degli esempi. Eh, ma, no, ma noi infatti ci rivolgiamo a persone che possono permetterselo non al primo scappato di casa. Assolutamente, quindi insomma, guardiamoci attorno e iniziamo a pianificare, cerchiamo di internazionalizzare, ma perché è così importante oggi? Perché, ehm, perché è necessario, perché eh, il nostro paese come tutti sappiamo non gode di, di grossa salute e perché alla fine se ti guardi intorno ti renderai conto che tutte le realtà che sopravvivono e sopravvivono bene sono realtà che si rivolgono sia all'Italia ma anche e soprattutto all'estero. Ora, molti, mh, diciamo, delle persone che incontro, clienti e non clienti, eh, rispondono quando io suggerisco eh, l'internazionalizzazione, molto spesso cercano giustificazioni, lo sappiamo, eh, quando il business no, non va bene si cerca sempre di giustificarsi, si cerca sempre di dare la colpa a qualche fattore esterno, no? E tu da imprenditore lo sai benissimo, Valerio, perché ci sei passato anche tu tanti anni fa. E quindi mi sento dire sì, ma le aziende che mi stai indicando sono dei colossi, sono dei giganti, con i loro soldi avrei internazionalizzato in due minuti la mia azienda, che esempio mi fai perché mi compari a una multinazionale? Io non comparo nessuno con nessuno, ma bisogna considerare che tutti all'inizio ovviamente sono partiti da zero. Quindi che cosa che li ha fatti grandi? Perché mh, le grosse aziende sono oggi così grandi? Sicuramente perché hanno internazionalizzato, ma qui poi arriviamo a noi, ma perché hanno pianificato, hanno saputo pianificare, pianificazione che non è soltanto quella fiscale dove interveniamo noi, ma è anche quella strategica. Quindi pianificare significa guardare lontano, guardare alla propria azienda, al proprio business a tutto tondo, con una differenza ovviamente che la pianificazione fiscale ti fa risparmiare fin da subito, quindi se con una pianificazione strategica guardi a lungo la crescita del fatturato, con una pianificazione fiscale inizi a risparmiare fin da subito e questo è il lavoro che facciamo noi, no? quindi il nostro tipo di, di consulenza. Okay. Ma cosa significa quindi pianificare Luca? Diciamo quindi. Uh, ci, ci parli nel dettaglio di questa, sì. di questa cosa? Cioè, tu avevi dei pilastri, mi, mi accendi, ne abbiamo parlato spesso. Chiaro. Pianificare fiscalmente uh, è chiaramente un concetto particolarmente complesso, che non possiamo spiegare in questa sede, non posso spiegare in questa sede, ma perché, perché rischierei soltanto di annoiare i nostri ascoltatori. La pianificazione fiscale presuppone una conoscenza delle leggi nazionali e internazionali che vanno poi applicate di volta in volta al cliente che stiamo servendo, no? che stiamo cercando di aiutare e che aiutiamo concretamente nel suo processo di internazionalizzazione e di risparmio fiscale. Quindi eh, quello che però mh, vogliamo spiegare a chi ci ascolta oggi è quali sono i punti di partenza per una pianificazione, perché questi sì che sono semplici e condivisibili e da questi poi piano piano si arriva, eh, una volta che si padroneggiano questi sei pilastri, si arriva poi piano piano a comprendere anche che cos'è la pianificazione fiscale. Quindi cominciamo a pensare a questi sei pilastri, appunto, come diceva, per noi non è un caso che li chiamiamo così, come i pilastri della pianificazione. Quindi una volta che conosciamo quali sono, dove vanno posizionati e come vanno posizionati, sopra questi pilastri costruiremo la struttura che è la nostra pianificazione fiscale, si tratta di sei tasselli interscambiabili che eh, possono essere applicati tutti insieme o uno alla volta o uno al posto dell'altro, tutto chiaramente dipende dalla situazione specifica del cliente o della, della, del gruppo aziendale che stiamo servendo di volta in volta. Il concetto che deve passare in ogni caso è che non esistono formule magiche, né formule generiche, né formule valide per tutti, ok? Quindi sono dei, dei pilastri sui quali poi noi andiamo a costruire, ma non esiste la formuletta magica dell'escapologo che ti dà i suoi segreti per risolvere i vostri problemi dal giorno alla notte. Quindi il primo pilastro, uno dei più importanti, e su questo appunto abbiamo anche un altro blog personale, è quello del secondo passaporto. Viviamo in un mondo dove se sei un imprenditore importante, un abile investitore, se hai esperienza a maneggiare soldi, e a fare soldi, eh, sei meglio di me eh, tu Valerio e tu ascoltatore che e, i paesi oggi nel mondo sono letteralmente in competizione tra di loro per offrirti la cittadinanza perché obiettivamente viviamo in un tempo in cui è possibile acquistare la tua libertà. Attenzione parliamo sempre di attività assolutamente lecite. Uh, quali sono i motivi più importanti per cui può aver senso avere più di un passaporto sicuramente la possibilità di viaggiare senza visto e ancora la copertura contro qualsiasi governo e di questo uh, tu sei l'esperto in questo campo Valerio io credo che un uno dei problemi principali è che se tu hai per esempio dei debiti con Equitalia possono non rinnovarti il passaporto e quindi eh, se tu hai un viaggio d'affari importante, rischi perché che so, hai avuto una multa stradale 14 anni fa, non puoi rinnovare il passaporto e ti precludi un viaggio d'affari che potrebbe determinare diciamo, una nuova vendita, un nuovo committente. Per cui anche diciamo, chi, non ha, chi, chi non è un criminale internazionale esatto. ha interesse ad avere un secondo passaporto. Esatto, esatto. Se poi sei un criminale internazionale, e lì mi sa che non ce la fai neanche con un secondo passaporto a salvarti ormai. No, ma infatti, perché è vero che, che per esempio noi abbiamo fatto scritto su blog che il Brasile eh, non concede l'estradizione ai suoi cittadini, però non è detto che se uno è ricercato per un crimine, poi è il Brasile stesso che lo giudica e esatto. lo porta nel processo. Quindi, capito? È più una questione di comodità sia. Sia per avere due passaporti ti permette appunto di avere accesso a più visti, perché poi ci sono accordi tra, tra governi, tra paesi. Per esempio se tu hai il passaporto brasiliano hai diversi privilegi in Thailandia, questo, questo l'ho scoperto recentemente, quindi ti dà diversi privilegi in più. Chiaro, Chiaro. comunque è liber... secondo passaporto qual è libertà di movimento? La riassumerei così. Sì. Il secondo pilastro, che è anche anch'esso come tutti gli altri del resto è importantissimo per noi, è la cosiddetta tax residency o residenza fiscale. È importantissimo perché? Perché chiaramente la residenza fiscale determina il tipo di tassazione personale, il tipo di tassazione sull'individuo. Eh, esistono, questo l'abbiamo ripetuto tante volte, ma non è mai abbastanza, esistono tre tipi di paesi da questo punto di vista, o meglio dal, dal punto di vista della residenza fiscale. Esistono paesi che tassano i propri cittadini su base residenziale, quindi tutti gli individui che risiedono all'interno del territorio eh, di uno Stato pagano le tasse in quello Stato per i redditi prodotti ovunque nel mondo e questo è quello che avviene per esempio in Italia. Okay? Quindi se il cittadino italiano pagherà le tasse sui redditi che produci in Italia, pagherà le tasse sui redditi che produci nel resto del mondo. Esiste una seconda categoria di paesi da questo punto di vista, che tassano invece i cittadini per tutto il tempo che questi rimangono cittadini. I due casi più eclatanti sono gli Stati Uniti, chiaramente hanno un certo peso perché sono parecchi milioni di americani che girano e si spostano ogni anno di paese in paese, e poi c'è un paese meno importante che applica questo tipo di tassazione che è l'Eritrea, però insomma, potrebbe capitare anche che qualche cittadino eritreo ci stia ascoltando, considerando insomma il passato che abbiamo avuto anche noi con l'Eritrea da italiani. Sì, comunque è vero, sì, sono solo gli Stati Uniti e l'Eritrea, ma gli sì. Stati Uniti si capisce perché comunque loro hanno, hanno una politica internazionale, ma l'Eritrea non si capisce come perché... Eh, L'Eritrea però, non dimenticare, non vorrei dire sciocchezze, dovrebbe essere stata una colonia italiana, tanti anni fa, sì. È probabilmente la grossa politica di espansione mm. <ride> del, dell'Italia, ma qui chiudo, altrimenti usciamo fuori strada e non chiudiamo più il terzo gruppo di paesi, invece, eh, dal punto di vista della residenza fiscale, sono quelli che tassano su base territoriale, cioè che cosa vuol dire? Anche questo è un concetto che abbiamo ripetuto più di una volta, ma è fondamentale, quindi più volte meglio è, ripetita Juventus. Malta, Paraguay, la Thailandia, la Malesia tassano su base territoriale, cioè tassano soltanto i redditi che derivano da attività commerciali materialmente svolte all'interno del territorio, per cui se tu eh, apri una società a Malta che vende in tutto il mondo, ma non a Malta, allora le tasse non le pagherai a Malta, perché eh, in quel caso il tax rate è uguale a zero. Ok? meno che? Okay. A meno che non, sì, non volevo fare troppo complessa, a meno che non, non, utilizzi, non, non riporti quei ricavi a Malta, attenzione, ehm, parliamo sempre, eh, ho fatto un minimo di confusione, parliamo sempre di redditi di persone fisiche e non di redditi di società. Attenzione. Invece okay. proprio, proprio oggi leggevo che invece la Malesia, anche se riporti i soldi nel paese, comunque non ti tassa, quindi ha un punto in più rispetto alla Tailandia e Malta. Sì, sì, sì, però anche lì ha determinate condizioni, bisogna allora. fare attenzione anche perché poi eh, anche lì controllano invece i governi controllano l'apertura dei conti correnti, quindi non è così facile in alcuni territori aprire un conto corrente, quindi portare i soldi, ovvio, ovvio, quando noi parliamo di portare i soldi ovviamente lo, lo diciamo sempre in maniera legale, quindi vuol dire un trasferimento. Sono rimesse. Sono rimesse bancarie all'interno del conto corrente, quindi, però non è così facile poi a certe condizioni aprire un conto corrente quindi facciamo attenzione anche a questo. Eh? Uh -huh. Terzo pilastro mh, sono le cosiddette offshore company, ok? queste sono un argomento super scottante del quale ci arrivano, in merito al quale ci arrivano dalle 20 alle 30 richieste di chiarimento ogni giorno, non sto esagerando, mh, uh, è un terzo pilastro importante so perché è così importante perché sono tantissimi vantaggi legati alla costituzione di una società offshore offshore vuol dire non italiana in sostanza se siete italiani possibilità di collegarvi un conto corrente bancario quindi aprire un conto corrente bancario in uno stato diverso dall'italia in determinati paesi si arriva a un livello di tassazione che eh, sulla società eh, offshore dello 0% privacy per amministratori e per soci asset protection Sicuramente non da sottovalutare anche l'aspetto professionale che un veicolo del genere societario può avere nei confronti dei soggetti terzi, clienti, fornitori, eccetera, eccetera. responsabilità limitata per i soci. Okay? Quarto pilastro, sempre rimaniamo all'interno dell'ambito dell'offshore e andiamo all'offshore banking, cioè aprire un conto corrente in un paese che non è l'Italia. Allora, non è così scontato né così semplice accedere ad una banca, banca offshore, ovviamente i vantaggi anche in questo caso sono molto elevati, può dipendere la facilità eh, di apertura di un conto corrente del genere, per esempio eh, dal fatto che tu hai più di un passaporto, quindi se hai un passaporto paraguayano sicuramente sei avvantaggiato, lo puoi fare senza problemi. Alcune delle giurisdizioni che offrono conti correnti bancari vantaggiosissimi sono sicuramente su tutte l'Andorra, Antigua e Barbuda, ma io qui non ci sono mai stato, immagino sia niente male, l'Austria che invece da un punto di vista bancario, vedete come quando si parla di offshore banking non si parla per forza di Isola del Pacifico, attenzione parliamo dell'Austria, io vivo qui e vi posso assicurare che i conti correnti hanno delle condizioni vantaggiosissime e poi chiaramente c'è anche la classica bermuda, però ecco ce n'è per tutti i gusti. La domanda che qui ci fanno è ehm, ovviamente la, la solita ma è legale? Si tratta di un conto bancario estero situato in un paese diverso da quello dove vivi, quindi per definizione è un'operazione legale, non c'è nulla di intrinsecamente illegale nel possedere un conto corrente offshore considerate che trilioni di dollari vengono gestiti ogni giorno in giurisdizioni offshore e rappresentano una parte importantissima della finanza internazionale, quindi delle due luna, o sono tutti dei truffatori e si muovono tutti nell'illegalità, o forse forse a determinate condizioni nessuno sì. ci mette le manette. Si apriamo un conto. No, volevo un attimo precisare che praticamente non è illegale avere il conto corrente all'estero. Il problema è quando, al momento della dichiarazione, se tu non dichiari. Il denaro, il denaro che ha in questo conto corrente è quello il problema, non averlo, giusto? Esattamente così, ehm, come spesso ripetiamo, viviamo nella dovremmo essere, diciamo, nella, nella piena disponibilità della nostra libertà personale e finanziaria, soprattutto in Europa, perché siamo cittadini europei, ma eh, parlando genericamente in tutto il mondo. Ognuno di noi dovrebbe, essere, eh, dovrebbe avere la possibilità di fatto la di aprire un conto corrente piuttosto che di investire eh, soldi, eccetera, eccetera, dove gli pare in qualsiasi parte del mondo. Okay? Però bisogna chiaramente ottenere a quelle che sono le regole del paese dove vivi, nel caso l'Italia eh, esiste una regola che è quella del monitoraggio fiscale, eh, per cui lo Stato italiano vuole sapere che cosa fai dei tuoi soldi, quindi non è che non puoi aprire un conto corrente in Paraguay, lo puoi aprire, però dovrai indicare nella tua dichiarazione di redditi ogni anno mh, che hai movimentato quel, quel conto e da dove derivano i ricavi che hai messo su quel conto, perché chiaramente lo Stato vuole sapere se fai eh, delle cose che non potresti. Okay? quindi se, sostanzialmente si cerca di evitare le azioni di finanziamento al terrorismo piuttosto che le azioni di, di riciclaggio del denaro sporco quindi sono del, delle leggi che nascono con degli intenti ovviamente eh, importanti e che però eh, per come sono applicate finiscono per colpire la totalità dei cittadini quindi non si può distinguere tra legale e illegale quindi sostanzialmente vanno poi a rompere le uova nel paniere a tutti quanti i, i cittadini italiani però è come dici tu, assolutamente eh, si può fare, ma bisogna inserirlo in dichiarazione. Il quinto pilastro è quello dei physical assets, banalmente dall'inglese delle attività fisiche. Su tutte l'attività fisica più importante nell'acquisizione della quale aiutiamo i nostri clienti è quella del, del real estate, è quella della, degli, immobili, degli immobili e dei terreni ed è, ehm, è un asset fondamentale importantissimo strettamente legato alle nostre attività di trasferimento sicuro di soluzione z perché eh, oggi esistono mh, centinaia di opportunità nei mercati immobiliari di tantissimi paesi questo che cosa vuol dire che un esempio su tutti se in cambogia c'è un boom immobiliare un trasferimento di residenza piuttosto che un'attività di pianificazione con una presenza fisica in Cambogia, sto facendo un esempio a caso, eh, ti permette di investire eh, con un ritorno sull'investimento in Italia impensabile. Quindi eh, quello che negli anni 60, sì. in sostanza si faceva da noi, oggi si fa eh, in altre parti del mondo, Quindi, sì. perché chiaramente per asset fisici esistono altre possibilità di investire, no? Anche in oro e altri metalli preziosi eccetera eccetera. Però, Mh, quello uh, che oggi dà un ritorno economico molto importante eh, sul quale insistiamo noi, infatti aiutiamo anche eh, i nostri clienti nel comprendere dove andare, come acquisire, eccetera, eccetera come risparmiare anche dal punto di vista fiscale in queste acquisizioni in, e insistiamo sul, mh, sul real estate quindi grandi opportunità di real estate in tutto il mondo sì, volevo dire che per esempio noi diciamo spesso nel blog Trasferimento Sicuro che i paesi dell'est europeo sono quelli che hanno una posizione fiscale più vantaggiosa a livello mondiale tanto da abbattere la media dell'imposizione dell fiscale europea quindi noi proponiamo di andare nei paesi dell'est ora che succede nei paesi dell'est? I paesi dell'est non solo hanno delle imposizioni fiscali bassissime ma sono anche in pieno sviluppo economico per cui nel momento in cui tu fai il trasferimento di residenza in uno di questi paesi, hai accesso, quindi ti trasferisci là effettivamente, hai accesso ad una serie di opportunità che dall'Italia non potresti per ovvi motivi vedere, che invece eh, puoi vedere una volta in loco. una volta che sei in Bulgaria, si contano un sacco di italiani che, stanno, che fanno investimenti, che eh, comprano appartamenti eh, oppure immobili su cui poi ci creano, che so, un nuovo ristorante o qualcosa che altrimenti non potresti vedere in Italia. Ecco perché noi puntiamo molto sul diciamo, proponiamo molto gli investimenti immobiliari, perché nel momento in sì. cui vai in uno di questi paesi e bassa la fiscalità, le opportunità sono, sono notevoli. E poi soprattutto, un'ultima considerazione per chiudere questo quinto pilastro, ehm, una considerazione di politica economica. A noi piace credere che il paese in cui viviamo è sempre migliore, infallibile, il nostro governo non fallirà mai, in realtà eh, i governi sono piuttosto fragili e in alcuni casi sono anche piuttosto inetti e questo può portare chiaramente a un fallimento eh, della... della del governo con conseguente crollo dell'economia dell interna, quindi investire in questo caso, no? pianificare per investire anche all'estero è anche un modo per salvaguardare il patrimonio. Vai Luca, allora il sesto pilastro invece qual è? Il sesto pilastro è quello della cosiddetta digital security, uh, ve la faccio breve perché già siamo andati piuttosto lunghi. Si tratta di analizzare quelli che sono gli intangible assets di un gruppo, di una società, e capire come se è possibile massimizzare eh, i flussi monetari legati a questi intangible. Una parola su tutto, su tutte, royalties, ok? Quindi se operate in franchising piuttosto che se operate all'interno di un gruppo internazionale, massimizzare, i flussi, i, i, massimizzare economicamente i flussi monetari legati agli intangible è eh, alla base della nostra teoria. Perfetto, allora diciamo abbiamo fatto una sintesi veloce di questi sei pilastri ai quali tu diciamo, ti affidi quando consigli ad un, a imprenditori, professionisti di proteggere se stessi, di proteggere la propria libertà, di, potre, di proteggere il proprio patrimonio. Per chi volesse approfondire poi, ci sono le diverse consulenze che proponiamo sul trasferimento sicuro e su Soluzione Z, non mancano le opportunità. Allora saluto tutti, ci vediamo al prossimo podcast. Grazie Valerio, grazie agli ascoltatori.